tutti questa sono missioni del al canale e vi raccomando allora signori e signori oggi parleremo di google module google module che cos'è google module google module è un'applicazione della google um, è un'applicazione della google che um, serve per creare proprio dei moduli dei quiz um, dei quiz um, quiz per ehm, oppure le quiz delle verifiche in questo caso che, che stiamo in dato andiamo a vedere google moduli per prima cosa dobbiamo scrivere su google dobbiamo scrivere eh, su nostro sistema sul nostro professore su google, google moduli oppure andiamo qua dove stanno degli paralleli strumenti e scordiamo fino a trovare google moduli se non lo riusciamo a trovare perché non sempre lo troviamo poi adesso non lo trovo schiamo google moduli e prendiamo invio google moduli google moduli serve per creare sondaggi gratuitamente eh, gratuitamente allora quindi apriamo google moduli diamo anche un'estensione di google moduli per noi però noi adesso non ci interessa lo scogliamo un altro se mettete 100 like ve lo faccio vedere però intanto noi andiamo a vedere google moduli google moduli è sia per privati per privati e sia per le aziende crea moduli bellissimi via sondaggi ad aziende eleganti che domande tu vuoi e li puoi creare ovunque e poi, poi alla fine puoi organizzare domande con grafici quindi noi andiamo a google moduli vai a google moduli ecco allora io qua già ho creato un po' di moduli creiamo un nuovo modulo c'è anche la galleria uh, dei moduli che siete, ho già creato che possiamo fare però noi, facciamo un modulo cosa è stato il titolo in questo caso io vorrò vedere um, faccio, faremo in questo caso un quiz quindi io metto per esempio quiz quiz di matematica poi possiamo mettere una descrizione in modo ma è facoltativo in questo caso metterò qualcosa di strano allora um, tutte le modifiche sono state salvate nel drive quindi non ce lo salva dentro al drive il drive sarebbe eh, il nostro um, il nostro stavo tutte le cose che chiamo della google quindi noi possiamo andare a trovare qua questo è il nostro animale e dobbiamo mettere domande per esempio io metto quanto quanto fa 3x5 e qua possiamo mettere il tipo di risposta possiamo mettere risposta breve che noi che do, dovrà scrivere se essere la multica non dovrà fare tipo, il caricamento dei file che devi caricare un filo internal drive i file verranno caricati dal google drive de del proprietario del modulo se si serviscono le domande così poi una scala lineare per esempio è una data e un'ora in questo caso faremo un quiz quindi io metto 3 4, 5 15 la risposta ed altre cose che possono confondere il nostro partecipante e possiamo mettere sul fare obbligatorio questa domanda ovviamente se è una ehm, se una ehm, se una verifica o oh, deve essere obbligatoria e possiamo aggi aggiungere un'altra risposta quindi se non trova questa risposta risposta la vale giusta possiamo mettere allora eh, ritorniamo qua torniamo sopra allora vi spiego un pochino quello che c'è scritto qua sopra Qua possiamo mettere, il se non clicchiamo ci mette il titolo, questa è la cartella Drive, questo se vogliamo mettere Drive, aggiunto ufficiale dentro la cartella Drive, questo è il tema, possiamo mettere un'immagine, possiamo mettere per esempio il colore dello sfondo o il carattere, per esempio. Poi, um, qua c'è l'anteprima, se vogliamo vederlo, come lo vedrà la persona che... Um, la persona che dovrà fare questo quiz ehm. e poi c'è cioè solo sono le impostazioni del quiz, se vogliamo raccogliere indirizzi email mettere accesso a una persona fare la presentazione ehm, tutte le cose e qua quello che serve a noi dobbiamo mettere a trasformare un quiz se ci lo fa fare il quiz quindi facciamo salva e dobbiamo mettere adesso le facciamo Dopo aver fatto questa impostazione, ci posso accompagnare le chiavi di risposta. Dobbiamo mettere un punteggio, per esempio, 30. E dobbiamo mettere la risposta corretta, per esempio, 3 5 15. La mettiamo qua. Dove possiamo mettere, per esempio, hai fatto bene, bene. Possiamo mettere un flashback, diciamo, alla persona. Ma dopo a fine questa cosa. Questo qua è tutto il quiz di matematica questi matematiche che potrà aiutare molto gli insegnanti ma eh, possiamo fare anche un sondaggio per esempio se noi ehm, un sondaggio per esempio sto prendo un modulo già fatto così per esempio del sondaggio possiamo fare un invito a una festa e mi alla festa per esempio eh, come ti chiami una festa di compleanno come ti come ti chiami vuoi partecipare sì parteciperò così e questo qua, eh, come vedete, se eh, l'autore la, che lo vedrà, vedrà questo qua, e ehm, vedrà così, è un po' come vedrà la persona che vuole condividere del link, ma voi chiedete come si fa condividere il link? Scusate che se non l'ho detto. Basta per avere inviato, poi potremmo direttamente inviarlo con una mail, inviarlo tramite link, tramite link che faremo copia, oppure potremmo copiarlo tramite HTML che di solito viene usato per il sito di internet. Quindi, eh, sono 6 minuti che siamo collegati, signore e signori, questo è Google Meet, però questo è il Google Moduli, scusate. Voglio far vedere un'ultimissima cosa. Voglio far vedere un attimo cosa. Allora, qua cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere una domanda, possiamo portare domande da altri quiz che mi ho fatto in precedenza. Eh, possiamo aggiungere un titolo a una descrizione, possiamo aggiungere un'immagine dalla fotocamera tramite URL, tramite Word o tramite una ricerca immagine e ci compare l'immagine, io ho messo questa un'immagine a caso e possiamo aggiungere anche un video da YouTube tramite cercando il video o tramite un URL possiamo aggiungere una sezione, ci sarebbe un nuovo capitolo che lui durante la soluzione dovrà premere per esempio avanti, dovrà premere avanti, Va, vedete dovrà premere avanti e poi dopo completare tutte le, le risposte e, vi, e voi troverete, eh, potrà anche visualizzare il punteggio se sarà un quiz, se no lo invierete e vi arriverà la risposta, vi arriverà la risposta su risposte, la risposta potete vedere il riepilogo in generale ogni, ogni singola domanda con la risposta e la risposta individuale quindi ogni singola persona qua sopra potete anche creare un foglio di lavoro con una, un nuovo foglio di lavoro dove vi, dove vi saranno tutte le risposte soprattutto se questo modulo contiene tantissime risposte allora eh, per adesso per oggi è tutto signore e signori iscrivetevi al canale google module noi vi aiutiamo, noi studio del rigorio vi aiuta in questo tutorial, signor signori, signori, iscrivetevi al canale studio del rigorio, studio del rigorio. Iscrivetevi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, Google moduli, faccio schifo a disegnare. So. Faccio un po' schifo, scrivete nei commenti se faccio schifo a disegnare, scusate, questo è, mio, è un po' schifo. Però dovete vedere il mio disegno tecnico, ho un bellissimo. Signor, signor, studio di Gregorio, Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi,